è la prima iniziativa che va nella direzione di riprendere in presenza e in sicurezza. Infatti abbiamo eh, prestato particolare attenzione al rispetto delle distanze, però è un grande segnale, un grande segnale per eh, pensare da questo momento in poi, e in modo particolare dalla prossima settimana che eh, riprenderanno le lezioni in presenza, ovviamente verranno anche trasmesse in streaming, proprio per ritornare gradualmente alla normalità. Ce n'è un grandissimo bisogno, io ricevo tante mail dagli studenti, sono i primi a desiderare di tornare, non ne possono più di stare a casa, quindi davvero eh, l'università è, è il luogo delle relazioni la lezione in presenza, il cuore pulsante, quindi eventi come questi eh, come dire, danno un segnale per riprendere. Io sono molto contento perché l'evento di oggi che mi è stato proposto la strada bianca, poesie di Silvia Cecchi e dipinti di Olivero Gesseroli, eh, appena ne abbiamo parlato abbiamo detto lo facciamo immediatamente e dico solo due cose perché poi non voglio sottrarre eh, il tempo invece agli autori e ai colleghi che invece in maniera molto più attenta, competente potranno portare un contributo significativo per meglio comprendere diciamo, ecco, l'evento e la bellezza delle cose che questa sera eh, ascolteremo. Dico solo due cose, ieri ho ricevuto una telefonata di una collega che era dispiaciuta di non partecipare oggi all'evento e ha detto con una certa sorpresa, ma come? Il dottor Oliviero Gessaroli dipinge e ha detto guarda eh, questa è una cosa molto bella perché eh, qui eh, siamo in Urbino, la culla del rinascimento e lei mi ha detto ma sai pensavo la stessa cosa, quindi eh, davvero eh, sono cose molto piacevoli che in un qualche modo eh, sottolineano anche l'aria che si respira in questa città. Invece parlando della eh, dottoressa Silvia Cecchi che è ovviamente magistrato, la sua attività principale è questa, ma poi c'è un'altra cosa che voglio ricordare. Eh, due anni fa è stato possibile avere la presenza di un violinista che viene ritenuto il più grande, al momento almeno in Russia ma non solo Simonian ci fu un evento nell'aula magna del rettorato credo che non ci eravamo mai incontrati forse era stata la prima volta ci stavamo avviando insieme anche al presidente del tribunale Massimo Di Patto insieme a lei e lei con molta eh, diciamo discrezione mi disse sono molto attenta e interessata ad ascoltare i brani che erano in programma e mi ha fatto riferimento, mia figlia è violinista. Io vi devo confessare che da quel momento fino al termine del, diciamo, di questo concerto, eh, in me era viva un'apprensione. Perché ho detto speriamo che vada tutto bene, perché lei me ne parlò con molta delicatezza ma anche con una certa autorevolezza, proprio legata a questo. Invece poi grazie a Dio è stata una cosa bellissima, tant'è vero che eh, la dottoressa eh, Cecchi eh, fu così gentile di mandare anche due righe per testimoniare, che io conservo con tanto piacere, questo per dire allora eh, il nostro territorio, la nostra società è ricca veramente di tante risorse, anche se poi magari nella realtà si è, si è chiamati ad impegni professionali distinti, poi ecco emergono queste eh, perle che in un qualche modo arricchiscono, stimolo, danno aiuto ma soprattutto davvero mi sembra un viatico per riprendere in sicurezza ma soprattutto verso la normalità. Quindi grazie molto di aver accolto questo invito e grazie ai nostri eh, due relatori, il professor Rossi si è ritrovato che in un qualche modo poi Salvatore si è preso cura di coordinare un po' tutta, tutta l'attività e a Tiziano Mancini che ha eh, curato diciamo, tutti gli aspetti quindi grazie e sono certo che sarà un momento davvero significativo. Grazie, grazie magnifico Rettore aggiungo solo che è bello che sia questo palazzo a dare di nuovo la possibilità all'università e alla città di ritrovarsi, di ritrovarsi assieme. Ricordo che martedì ci sarà un'importante inaugurazione di una mostra dedicata a Carlo Boe, al Palazzo Ducale, quindi questo union fra Palazzo Passione e Palazzo Ducale sarà proprio estremamente ricco di, di significati simbolici e di riferimenti a, una, a un rinascimento che sarà anche contemporaneo. Io adesso do la parola al dottor Roberto Rossi, presidente dell'associazione Mons Abbatis, che introdurrà questa giornata. Grazie. Eh, buonasera a tutti, grazie per questo saluto e per questa accoglienza da parte del Rettore a nome di tutta l'Università e grazie a, a Silvia e a Oliviero per questo invito inaspettato. Eh, devo dire che all'inizio di, di quest'anno, quando mi è arrivato eh, fresco di stampa questo, questa placchette, questa raccolta di poesie e di opere pittoriche, ho avvertito ancora una volta immediatamente la, la preziosità di certe presenze e la preziosità di certe amicizie. Credo che sia un grande dono avere degli amici così come Oliviero e Silvia e soprattutto in tempi come questi, dove spesso ci sentiamo come oppressi, sopraffatti da da mille preoccupazioni da mille timori da dove non c'è più non c'è non c'è tempo per niente per nessuno ma d'altra parte mi viene da pensare che quando mai ci sono stati tempi diversi da questi quando mai l'uomo non si è fatto sopraffare non si è lasciato trascinare dalle preoccupazioni del proprio quotidiano anche in secoli di vita dove i ritmi delle giornate, i ritmi del quotidiano probabilmente erano anche molto diversi rispetto ai nostri. Mi viene in mente Dante che in apertura dell'undicesimo canto del Paradiso, quel canto in cui poi riceverà da Tommaso d'Aquino il grande elogio di Francesco d'Assisi, proprio all'apertura di quell'undicesimo canto Dante si scaglia contro l'insensata cura dei mortali e i difettivi sillogismi degli uomini, che li conducono sempre dietro a cose vane, dietro a occupazioni così, dietro a ogni forma di affare e di potere lecito e illecito. E quindi non pensiamo che gli uomini di ieri abbiano vissuto dei giorni meno carichi, meno angosciati dei nostri. Io penso che sia proprio dentro l'animo dell'uomo la radice di questo difettivo sillogismo, come lo chiama Dante, e che ci fa sempre smarrire così disperatamente dietro delle cose inutili, degli inutili affanni. E allora penso, dicevo, che sia davvero di grande conforto scoprire che oggi, ancora oggi, c'è al mondo chi è capace di fermare e di sospendere questo difettivo sillogismo, di fare un po' di vuoto attorno a sé e di dare ancora vita a quel piccolo o grande miracolo che è la poesia. Eh, queste sono poche pagine messe insieme così, con tanta spontaneità, non per questioni di visibilità, non per partecipare a qualche concorso artistico, qualche concorso letterario, non per avere un qualche profitto, un qualche guadagno, ma delle pagine eh, messe insieme così in totale libertà e composta come puro atto di bellezza. E questo libretto nella mente di Silvia e di Oliviero voleva essere solo questo, voleva essere un piccolo omaggio, un piccolo dono, un piccolo pensiero da dare agli amici all'inizio dell'anno, così come un augurio, una speranza per il futuro, un, un, un sentimento di affetto e di vicinanza. E questi io penso che non siano... Sentimentalismi, tutt'altro. Qui andiamo proprio, a mio modo di vedere, al cuore, al nocciolo della questione poetica. Perché la poesia sia quella che scriviamo a parole, sia quella che condensiamo in una pagina o che componiamo con altri tipi di linguaggi, la poesia è sempre un atto di fiducia e di simpatia verso l'altro. Eh, e lo è anche quando questa poesia esprime un disagio, quando questa poesia esprime un dolore, esprime una, una disperazione. La poesia è sempre un tentativo di strapparci qualcosa di dosso e di gettarlo lontano, è sempre un tentativo di costruire questo ponte, un ponte tra noi e qualcuno o qualcosa anche, che se non possa in qualche modo salvarci, almeno possa eh, salvarsi da questa distruzione, da questo dissolvimento generale a cui sembra andare incontro ogni cosa intorno a noi. E io credo che nel momento in cui manca questo, in cui mancasse tutto questo, questa volontà di condivisione, questa ricerca, dell'altro a cui parlare, a cui gridare, a cui esprimere e lasciare qualcosa di noi, nel momento mancasse tutto questo mancherebbe l'input, mancherebbe quello stimolo iniziale verso qualunque tipo di creazione e verso tipo, qualunque tipo di poesia. E allora è bello appunto, dicevo, che questo abbraccio che loro hanno pensato per qualche loro amico eh, in questo contesto così importante, così nobile, eh, abbia in qualche modo la possibilità di raggiungere anche altre persone, altre sensibilità. Eh, mi si chiede di dire qualcosa su questi dipinti di Oliviero, beh immagino che ci siano tante cose da, da poter dire, tante cose da osservare. Devo dire innanzitutto che la trasposizione sulla pagina di questi dipinti, eh, su pagine anche di una misura e di una pulizia, come quelle che vedrete all'interno di questo libretto, la trasposizione della pagina su una pagina di un dipinto poche volte rende giustizia all'opera stessa. Alcuni giorni fa ho avuto modo di vedere dal vivo, appunto, queste opere, di, questi dipinti di Oliviero, questi dipinti che Oliviero ha selezionato per inserire dentro questa raccolta e sono stato colpito dalla, dalla delicatezza, dalla finezza e, dalla, e, e al tempo stesso dall'intensità di queste opere. Una preziosità che da queste pagine potevo solo, in qualche modo, intuire. Sono dipinti che per essere apprezzati devono essere assolutamente visti dal vero ed è per questo che ho un po' anche insistito e me ne scuso con Oliviero per questo atto di forza che ho fatto perché conosco anche un po' il suo animo, il suo carattere così schivo a queste ostentazioni. E, eh, ho insistito con lui perché appunto questa sera volesse mostrarcene almeno qualcuno di queste, di queste tavole. E sono contento perché ha portato, e qui in questo tavolo dove potrete poi anche vederle da, da vicino, delle opere, le due opere che a me colpiscono e affascinano di più di questa piccola raccolta. E una è la bellissima collina marchigiana, alla vostra sinistra, e l'altra è appunto la strada bianca, che poi è anche il dipinto che viene in qualche modo ripreso dalla copertina e che dà un po' il titolo e anche un po', a mio modo di vedere, il senso a tutta questa piccola, questa opera. E per il resto penso che queste opere di Oliviero si affianchino alle poesie di Silvia in modo del tutto spontaneo, in modo del tutto naturale. Si avverte proprio come tra loro ci sia una bella amicizia, come ci sia una, una bella consonanza umana, spirituale, intellettuale. Lo stesso modo di, di porsi davanti alle cose, lo stesso modo di guardare, lo stesso modo di sentire, per utilizzare un'espressione un che utilizza Silvia in una di queste sue poesie, lo stesso modo di scivolare leggeri sul pelo della vita. In questo tempo che non è un tempo né mitico né storico, ma è un tempo tutto fatto presente, un tempo tutto volto a, scop a scoprire la, la fugacità, la, la, la, la provvisorietà dell'attimo presente. Un tempo che ha sempre un doppio volto lo scoprirete leggendo anche questi, questi versi, da un lato scivola sulle cose, scivola senza sosta, quasi senza lasciare effetto, come quasi passa un'ombra su un muro e dall'altro invece agisce lento, spietato, silenzioso sulle cose, sui volti, sui luoghi, su tutto quello che ci circonda. Ed è bellissima, è appropriata a questo proposito la ripresa che Silvia fa, proprio in apertura, eh, di, di alcuni bellissimi versi di Antonia Pozzi, versi scritti dalla giovane poetessa milanese nel maggio del 35, pochi anni prima di voler concludere così tragicamente la sua vita. E questi versi sono tratti appunto dalla poesia intitolata Tempo, che dice «Mentre tu dormi, le stagioni passano sulla montagna, la neve in alto, struggendosi, da vita al vento. Dietro la casa il prato parla, la luce beve ore di pioggia sui sentieri. Mentre tu dormi, anni di sole passano fra le cime dei larici e le nubi. E Silvia scrive in una postilla a questa sua poesia dove riprende appunto questa, questi versi di Antonia Pozzi, dice quell'avverbio mentre mi si è impuntato dentro per anni, mi è rimasto dentro per anni quasi come un groppone. Ma mentre per Antonia Pozzi questo sentimento del tempo che passa, che trascorre, questo significato tra l'altro da questa bellissima immagine degli anni di sole che passano tra le cime dei larici e le nubi, bellissimo, mentre tutto questo sentire appunto universale eh, nell'anima di Antonia Pozzi porta a uno smarrimento, porta ad un disorientamento, a uno spaesamento totale. Antonia è terrorizzata da questa estrema fugacità eh, delle cose che scontra, si scontra ogni giorno, cozza ogni giorno con questa sua troppa vita, lei dice questo, troppa vita che sente di avere dentro di sé, troppa vita che sente di avere nel sangue, con questo suo desiderio di stabilità delle cose, delle relazioni, degli affetti, e in Silvia, al contrario, questo invece, questo fluire del tempo, anche se ha poi delle conseguenze devastanti sui singoli, eh, Silvia lo avverte come una sorta di respiro dell'universo. Un respiro dell'universo da cui ricava, appunto, mi pare di vedere, piuttosto una, una sensazione di pace, una sensazione pacificatrice. Ora io non vorrei entrare su... dei su delle tematiche, in delle, in delle questioni specifiche che poi il professor Ritrovato avrà modo eventualmente di approfondire anche con più competenza e con più completezza di me, dico solamente questo per dire che io questo respiro, questo sentire universale che trovo appunto nei versi di Silvia, li eh, trovo eh, in, eh, poi anche nei dipinti, perfettamente corrisposti nei, nei dipinti appunto di Oliviero. In questi giorni ho passato e ripassato più volte il percorso artistico di Oliviero che è vasto e che anche lui sta cercando di mettere insieme, di rivisitare attraverso un catalogo delle sue opere a cui sta pazientemente lavorando e io credo che queste ultime opere, questi piccoli, eh, dipinti, queste piccole finestre che vedete non superano quasi mai più di tanto il palmo di lato, eh, accompagnino, come ho detto, e completino in modo straordinario appunto lo sguardo poetico e il verso poetico di Silvia, ma siano anche le opere più dense, le opere più mature le opere più complete, forse, che eh, Oliviero nel suo percorso artistico ha generato, perché costituiscono una sorta di condensato autobiografico. Eh, dentro questi paesaggi, questi paesaggi che spaziano dal nostro Adriatico a queste belle colline urbinati, le colline del Monte Feltro, dentro questi paesaggi mi pare che ci sia un po' tutto Oliviero e tutto quello soprattutto che Oliviero ha sperimentato in questi anni. C'è ovviamente tutto un, un, un sapere, tutta un'assimilazione di tecniche, di insegnamenti che Oliviero ha ricevuto. Eh, nello sguardo che si libera queste finestre, ad esempio, non possiamo non riconoscere lo sguardo di certi grandi maestri ad esempio della scuola del libro, non possiamo più in generale riconoscere certi percorsi della, della, della pittura urbinate, non possiamo non pensare, lo dico qua, alla, alla lezione, alla grande lezione di Carlo Ceci, una, una delle presenze che mi pare poi abbia più inciso nel percorso umano, nel percorso artistico di, di Oliviero, ma oltre a questo mi mi sembrerebbe in qualche modo riduttivo adesso fare dei nomi, dei nomi specifici eh, e legare, diciamo, questo, eh, questo respiro, questo sguardo che Oliviero rivolge alla realtà, rivolge alle cose che lo circondano, legarlo a dei nomi particolari. Perché dentro poi c'è anche tutto uno sforzo personale, una ricerca personale, una ricerca intima caparbia e al tempo stesso sempre molto controllata, una ricerca che procede anche attraverso l'utilizzo di materiali e di tecniche che sfuggono un po' a una classificazione tradizionale, a una definizione tradizionale. Oliviero lavora sovrapponendo degli strati, tantissimi strati, alla superficie bianca del cartoncino, del foglio o della tela e quindi eh, numerose velature, acquerellature, incerature, stesure a palmo del colore addirittura e tutto questo lui lo ripete fino a quando non ottiene appunto l'effetto desiderato. Alla base se potete vedere poi avvicinandovi anche troverete sempre un segno che è un segno, chiaramente un segno incisorio e che talvolta è utilizzato per dare degli effetti di chiaroscuro, altre volte invece è utilizzato per dare una trama, per dare una sintassi grafica ai diversi corpi del dipinto sulla quale trama poi Oliviero eh, deposita tutta questa componente materica quasi mm. geologica e che poi non è altro che quella terra, quel keramos che appunto nella formazione universitaria prima di Oliviero e poi anche nell'esperienza nell ceramica ha avuto tutta una, una importanza, una valenza appunto eh, davvero enorme, un materiale che Oliviero quindi dal punto di vista tecnico anche conosce bene in, in tutte le sue componenti e tutte le sue relazioni chimico-fisiche e che dunque è un materiale che lui sa ben gestire, ben manipolare, quindi è in grado di compattarlo o addensarlo oppure eh, è in grado di stemperarlo fino a renderlo di una, eh, quasi di una impegno rarefatta in palpabilità renderlo vaporoso e infine c'è questa componente cromatica un cromatismo che se in certe opere precedenti eh, era una esplosione era una deflagrazione una frantumazione del colore in mille pezzi e in mille componenti eh, in questi dipinti questi intarsi questi intagli cromatici danno luogo piuttosto ad una eh, ricomposizione, danno luogo piuttosto al raggiungimento di un equilibrio, danno piuttosto luogo ad una armonia, un'armonia delle forme e dei colori. E questa armonia di forme e di colori Oliviero la eh, ottiene, la riacquista, diciamo così, nel segno del paesaggio. Un paesaggio che è un paesaggio al tempo stesso sia interiore, eh, e anche un paesaggio memoria, che è memoria di luoghi fisici, di luoghi reali, anche se ovviamente sublimati dal ricordo, dalla memoria. Sono luoghi apparentemente deserti, spopolati, senza altri segni di vita se non quelli appunto del, del paesaggio, dell'ambiente naturale. Un paesaggio dove in un primo momento l'uomo sembrerebbe non, eh, non esserci, sembrerebbe che se ne sia andato, scomparso quasi improvvisamente. Viene da pensare a quel magnifico e tremendo romanzo apocalittico di, di Guido Morselli di Sipazio H.G., H.G. sta per Humani Generis, no? La... la la dissipazione, cioè la volatilizzazione del genere umano, un, un, un, un, eh, appunto un romanzo in cui a un certo punto questo genere umano scompare nel corso di una notte e al mondo non rimane che la natura che finalmente incontrastata senza più l'oppressione umana diciamo eh, riprende a fare il, in, pre, prosegue incontrastata il suo, il suo corso. Potrebbe sembrare così, ma invece così non è. In realtà in questi dipinti questa solitudine è una solitudine in realtà carica di presenze. Eh, I segni della presenza dell'uomo, dell'umanità, li possiamo scorgere in, in tanti particolari, in quella strada bianca appunto che dà anche il titolo alla raccolta, che corre tra i campi in un, in un angolo di casa, qui non possiamo vedere però lo troverete tra le pagine appunto, in, in quella piccola striscia di campo coltivato che si vede all'orizzonte e forse, perché no, possiamo magari anche pensare, immaginare che tra quelle pieghe di quelle dolci colline all'orizzonte appunto, di quei, eh, di quei paesaggi, la vita possa in, qua in qualche modo con continuare a palpitare, continuare a ad aspettarci. E, e questo conforto, appunto, il conforto di questa presenza umana, il conforto che questa presenza umana può offrire, lo ritrovo molto, per tornare anche alle poesie, lo ritrovo molto anche nei versi di Silvia, in tutte le sue poesie, non solo quelle di questa raccolta, in particolar modo in queste di questa raccolta e tra quelle di questa raccolta in due poesie autunnali, la, mi pare che sia l'ottava e la nona poesia, e che sono suggestive, molto suggestive e credo che siano ancora più suggestive in questi giorni dell'anno. La, pr la prima adesso la ritroviamo, è intitolata appunto Fine Settembre, è una poesia di ambientazione adriatica, cittadina, pesarese se vogliamo, è una poesia dove dopo questa accecante stagione del mare e della spiaggia c'è tutto un ritemperarsi dei colori, tutto un ritemperarsi della, della luce, un rientrare della luce nelle cose, tra le persone, tra le case, tra le parole della gente, dice Silvia. Insomma, una poesia dove sentiamo tutto il gusto e tutta la voglia di tornare dopo la stagione della eh, distrazione, dopo la stagione della dispersione, di tornare anche al conforto e al calore della vita con gli altri e della vita tra gli altri. E poi c'è, eh, questa è la prima e l'altra poesia è quella successiva, è appunto la nona, è una poesia intitolata Cose d'autunno, è una poesia forse più collinare, più agreste, diciamo così, rispetto alla precedente, ma è a mio modo di vedere così bella, così calda, che se permettete io vorrei leggervela e così concludere questo mio intervento. Cose d'autunno. Così dolci le cose dell'autunno, le mele ruggine, i cachi, le giuggiole, il mosto e il pane che si fa col mosto e l'uva passa, la resina che cola limpida alle cortecce, l'acqua ferma dei fossi, lo scrollare delle foglie sui rossi viali del mare, Così dolce è l'odore delle zolle, l'oro de, del tramonto nei solchi di fango polverosi, negli orti incolti, lungo una stretta via della periferia, la dolce linea del colle che mai del tutto scompare, così come nella memoria i volti. Grazie. Grazie, dopo questa splendida introduzione eh, mi corre l'obbligo di ricordare che quest'opera preziosa in 200 esemplari è stata realizzata dall'Associazione Culturale L'Arte in Arte di Urbino che pubblica periodicamente quaderni di viva arte come questo ma anche eh, degli approfondimenti sempre affascinanti e sempre molto utili per ogni volta puntualizzare su quelli che sono momenti della cultura urbinata e di questo penso sia giusto ringraziarli. E ringraziare anche Susanna Galeotti che ha fatto il progetto grafico di quest'opera. Adesso do la parola al professor Salvatore Ritrovato per entrare io nel vivo. Di un po di... Perfetto, tanto il microfono è solo no, sì. Allora, alzo allora, la voce. No, perché lì è possibile lo prendere, quindi... Ma io ho Ah, si può allora? Aumento la voce? Benissimo. Comunque posso anche alzare la voce, si sente fino in fondo? Benissimo. Allora io sono intanto complimenti a Roberto, ho fatto una bellissima eh, presentazione e mh, così come mi aspettavo del resto perché ci conosciamo da un po' e ho subito potuto apprezzare le sue qualità e ha detto già delle cose che eh, io non avrei voluto dire perché eh, sicuramente le dirà Roberto, la cosa che volevo dire appunto era già di entrare nel libro perché quando è venuta, quando ci siamo incontrati una, una settimana fa, dieci giorni fa, non mi ricordo con eh, Silvia Cecchi e lei è venuta e mi ha portato un bel po' di materiale io ho cominciato a sfogliare i materiali, materiali dal 1982, abbiamo avuto una lunga e bella conversazione e um, la sua captazio benevolenza è, qua, è stata quando mi ha detto, mi ha confessato, io sì, studiavo giurisprudenza a Pavia, però andavo agli incontri con i poeti e ho incontrato e conosciuto Vittorio Sereni. Allora, siccome è un debole per Vittorio Sereni, eh, uh, mi sono subito, come dire, si è accesa la lampadina. E questa amicizia breve, poi lei ha detto anche che ha delle lettere, eh, che Serena ha apprezzato i suoi testi, che era impredicato di uscire addirittura per l'almanacco, allora l'almanacco era una cosa seria, adesso per fortuna ha chiuso. E, e poi tra l'altro ha pubblicato anche questa placchettina, questa è una placchettina del 1982, che io ho lì per lì subito ovviamente adocchiato, sfogliato mentre si parlava e mi sono accorto della qualità dei versi, ovviamente se, se ne era accorto Vittorio Segni a maggior ragione non posso che riconoscerlo. Quindi ho detto ma qua mi sa che più che parlare della placchetta per la quale ci penserà sicuramente Roberto io potrò risvolgere il filo sulla base di quello che mi ha dato però Silvia, non so se... Ha ancora altro materiale? Ah, tantissimo, non però quello nei cassetti, quello sì. Sì. No, perché nei cassetti immagino altrimenti qui si va. Allora io ho pensato, proprio, ho messo in fila in ordine cronologico tutto quello che lei nel tempo ha pubblicato e eh, ho cominciato a cercare anche un filo rosso per arrivare appunto alla strada bianca. Bene, io quindi presenterò in qualche modo Silvia Cecchi, ora ti chiamerò Silvia se tu sei visto che Roberto ha chiamato Oliviero, dov'è Oliviero? Non vedo ah, eh. no, no. Allora... Eh. Allora, i primi versi, io, io addirittura mi sono permesso anche di, eh, sulla base sempre di quello che tu mi hai dato, eh, di eh, vedere come una sorta di fasi, se si può dire così, no? di una, una sorta di periodizzazione. La prima mi è piaciuta molto, un'espressione che tu hai usato nell'Ariette eh, nel con da Capo, che è questo libro, che credo che devo restituirti, vero? E questo, questo perfetto. <ride> Eh, perché ha tanto di dedica, sì sì, restituisco tutto. Allora, ehm, qui dici praticamente eh, c'è cioè una bella introduzione di Davide Arniani, eh, tra l'altro c'è anche una introduzione di una poetessa di Monte Rabbate, eh, l'Anna la, la, Teresi, no, no forse in un'altra quella lì, eh, sbaglio, no no no, è questa, Anna Teresi Albanesi Vichi. Poi c'è Davide Agnani e poi dici delle cose molto interessanti Silvia, c'è un certo punto, eh, un po ti, come dire, confessi un po' come è nato questo libro, un certo disinteresse per la poesia nata parola, hm? non ha l'interesse per la poesia che nasce come una parola, come testo, come letteratura, per la poesia colata, filtrata per così dire dall'alto, spremuta, sono parole che sarebbero piaciute sicuramente anche a Sereni e non montante invece dal basso, parto della terra. Amore invece, questa è una sorta di dichiarazione di poetica, invece ricerca della poesia nativa, sorgiva, preletteraria, precognita, scaturita per generazione imperiosa, come ad attingere ad una forza creatrice naturale, ad una pianta, fede poetica e femminile, non so, ricercari. Ecco, ricercari è una parola che anche a me un po' cara perché l'ho usata spesso durante la tesi di dottorato, i ricercari sono, si fanno delle, come dire, delle, delle prove, no? di, si, si cerca il motivo, si cerca la chiave. No, delle prove musicali. Ecco, ricercare avrei dovuto titolare questi brevi testi come altri miei precedenti, imitazione del nome di una forma musicale rinascimentale d'origine strumentale improvvisata. Ecco, ehm, diciamo che questa prima fase è quella di ricercare. Allora, le prime poesie che qui sono pubblicate nell'82 in questa plaquette, tra l'altro che porta già delle illustrazioni, ehm, hanno il sapore proprio vivo, come dire, dell'amicizia e della frequentazione di Vittorio Sereni, ma vorrei anche aggiungere in quegli anni di lingua, Gianni Delia, ecco perché poi, hai, essendo pesarese, immagino, poi immagino da Gianni Delia si dirama tutta una serie di frequentazioni. E c'è per esempio una poesia, appuntamento sul fiume, che forse tu mi avevi anche segnalato, che mi è piaciuta... Penso a me... A, hai in mente di leggerla tu, appuntamento sul No, io pensavo appuntamento sul fiume così tanto per dare un po' un'idea. Ti vengo somigliando a poco a poco, mentre dispero di me e ad agio sale sull'acqua una vampa buia che mi strazia. Non c'è più spazio tra noi per la tempesta, ora muta lentamente la temperatura sul mio corpo, a un variare dell'aria dolciastra e tutt'uno la mia voce si sussegue nella tua e ai piedi fino a te profuma un odore d'erba pesta. Il desiderio è questa insensibile paura che non lascia traccia. Ma se dichiari un nome, t'accorgi, come subito scocca da me un suono per errore, non voluto scintilla un brevissimo fuoco, dal giro trattenuto dei capelli frana una ciocca. Nulla hai dimenticato, se ti t'avvedi come perde presa sul sasso la mia mano e accegna un dito quasi troppo divaricato. Di nuovo spetta a me, per timore o per amore, prima dell'ora e cede già il mio passo». Quale tu sei sconosciuto che mi aspetti, uguale a me ridondi ogni perduta forma, ti rompi sulle ombre come facile inganno della sera. Dunque non finisce in te questa elegia deserta, brulicante, dicicale. Seppure tu sei quell'unica figura costante nella memoria, allora non finiva in te la mia avventura. Devo perdere ancora sono andato un po' veloce, chiedo scusa perché ho tante cose da dire, da leggere ecco, e questa prima fase appunto, questa prima plaquette già riporta un'impronta chiara che poi mh, nella poesia, nella raccolta successiva, un'impronta chiara quella che si vive tra fine anni 70 e inizio anni 80 in Italia sono la famosa generazione la terza, la terza generazione del novecento, i poeti nati negli anni 10, Sereni, Bertolucci, Caproni che poi saranno i maestri di tutto. Ancora di tutto il Novecento e ancora oggi sono i punti di riferimento che danno, come dire, a eh, Silvia Cecchi. Posso dire nata nel 55, che appartiene quindi a una generazione che si affaccia tra fine anni '70 e inizio anni '80, l'impronta e il passo decisivo. Ecco, eh, la raccolta successiva, invece, è appunto il nome di questi ricercari: qui è come se tu sperimentassi un nuovo, una nuova via musicale, no? Una nuova via musicale siamo nell'87, partecipi a un premio, vinci, vinci e hai il diritto di pubblicazione, non so se l'ho ricostruito bene. E la raccolta che ho in mano sono dediche, con un'introduzione molto bella, devo dire, di Adelelmo Campana, che mette in luce alcuni passaggi straordinariamente poetici. Um, ho stracciato diversi passaggi di, di, dell'introduzione di Adelemo, ci ho ragionato sopra, non vi terrò molto su questo, però quello che mi preme, come dire, eh, dirvi, è, è come a un certo punto se questo passo lento, ancora cadenzato, elegiaco, dice appunto, in queste prime nella prima raccolta, nella prima raccolta, nella prima placchetta, diventa invece qui eh, come una ricerca più, se posso dire così, aulica. C'è come se ci fosse una lettura, ora non so, mi viene da dire quasi di Zanzotto, di uno Zanzotto però degli anni 50, 70, quello di vocativo, quello di dietro il paesaggio, nel paesaggio che poi diventerà centrale nella... Fase, quella che io dico la più recente praticamente. E allora per esempio c'è una, una poesia, la prima, ehm, ad una chiocciola, ad una chiocciola è una sorta di titolo in verità epigrafe, una dedica, poi giustere, giustamente Campana dice sì sono delle dediche ma non sono delle dediche, sono delle dediche ideali, in cui ehm, questa cosa viene ben messa in rilievo e lo stesso Campana infatti la cita. Eh, dice o tenue combinazione che si schiuma o spettro che l'umeggi in un barbaglio smerigliato e la memoria irriga sbarrato l'uscio non seppia altro di te, più nulla, ma ti cercai nell'albume, rasciugato, nel sudore d'Arambico ove si intriga, un sogno, una sapienza, nell'ardore rattrappito di una culla. Vulnerabile non di meno nel tuo veto, se ti porto via un non nulla, un singhiozzo mio segreto, e tu inghiottito per il sbaglio, insieme al guscio, c'è un Montale, anche un recupero di Montale. Questo è, diciamo che il verso diventa più frantumato, diventa più, più corto, addirittura un verso come più nulla, come rasciugato, come ove si intriga. Questo è molto Montaliano anche, possiamo dire. C'è però molta natura, il giunco, la natura morta, ora cito alcuni, alcune poesie hanno dei titoli che appunto sembrano quasi delle dediche, appunto natura morta, spesso tra gli arnesi della vita, accanto al calendario eccetera eccetera. E la poesia si apre, come dire, se questa prima parte era, si portava verso la relazione, ed è tipico proprio della poesia di Sereni, questa seconda invece di più verso il contatto con la natura. Poi continua, la raccolta, questa qui non ho saputo ben classificarla, questa qui devo restituirtela anche? No, questa qui sì? No, no. Eh, certo, no, perché è un'edizione stranissima, non è una a, autoprodotta, perfetto, autoprodotta si dice in cui Silvia ha raccolto una serie di poesie, siamo nel 96 ecco facciamo un salto di qualche anno in cui ha raccolto un po' di poesie che sono rimaste fuori dalla, dalle due precedenti placchette ehm, con una anche con una scansione di sezioni eh, sulla quale poi forse dovrà tornare un po' a lavorare su queste poesie perché eh, non, non hanno un impianto è, un, è una raccolta molto complessa ma anche come una sorta di raccolta di lavoro La raccolta di lavoro se paragonata alla raccolta successiva Ariete con da Capo, in cui tu dici giustamente attenzione queste poesie non riprendono almeno io non ho fatto un controllo ma mi fido non riprendono le poesie queste qui questa raccolta autoprodotta sono invece state scritte nell'ultimo anno mh? Ariete con da capo e sono pubblicate da un editore riminese è quella che citavo all'inizio cioè con l'introduzione della eh, della Albanese Vichi di Argnani e poi con una sua nota introduttiva um, queste poesie, ora di queste poesie io l'ho lette, questa raccolta l'ho letta con grande attenzione e devo dire che forse è il punto come dire eh, finale di un tragitto che tu stai compiendo perché eh, siamo alla vigilia di una nuova sperimentazione molto molto interessante di una, io chiamiamola di una seconda fase in questa, poesia, in questa raccolta ci sono poesie che hanno proprio: portano il timbro, il registro della sperimentazione, ne cito una. Come una calla d'acqua dolce scivolai nella vertigine del mio calice profondo, come un sogno. Caddi in spire voraci fra lingue carnose, mi persi in lime viscerali, urlai tra cappi d'acqua... È uno sperimentalismo, io sto eh, sottolineando il ca qua, il eh, calice ancora, caddi no, calla acqua, eh, calice, caddi, carnose, cappia ancora, cheta eccetera, che poi si scioglie improvvisamente verso la fine della, la, la fine della poesia. Poi tastai vicino il tepore di una ascella viva. Grazia, di un risveglio e di una riva. C'è quindi una sperimentazione del suono. Eh, Silvia, si, come dire, sta aprendo un altro fronte, sta aprendo un altro fronte che è quello proprio di una ehm, ricerca, di un raffinamento degli strumenti lirici. Se la prima Plaquette andava in direzione di un eh, discorso come dire più prosastico però più, molto caldo, affettuoso la seconda invece eh, operava un recupero della tradizione partire da Montale, poi Zanzotto e altri, ecco questa qui invece cerca proprio il recupero eh, come dire di un'intimità lirica una poesia che a me piace molto, non so se tu avrai preparato delle poesie da leggere però non da questa raccolta perché ce l'ho io la tua quindi non potevi <ride> ecco una poesia che a me è piaciuta molto e che mi piacerebbe leggere è questa dicono il tempo un'illusione ma è la nostra sola sostanza siamo dunque noi stessi apparenza forse una finzione ma ch'io sappia niente ci duole più di quest'ansia più di questa vita che evapora con noi e di noi lascia un rimasuglio sulla secca di medusa sotto il sole che se ne va con la mondiglia ehm, questo discorso del tempo poi lo riprende anzi eh, lo riprende soprattutto negli ultimi dieci anni diventa il discorso poi delle stagioni stagioni come trascor passaggio trascorrere del tempo naturale ma anche del tempo ovviamente biologico nostro personale metto da parte allora eh, le poesie la raccolta di Uh, di di, di, di Ariete con Daccapo. Che <ride> allora di tra l'altro Arniani stesso uh, si sofferma ancora qui uh, nell'introduzione sulla vena, come dire, lirico-elegiaca, la sottolinea, ecco. Ehm, dice a un certo punto, è la poesia che sa calarci dentro le anse del proprio io per sfidare il confronto con se stesso e il mondo. Ma a questo punto succede qualcosa di nuovo, assolutamente nuovo, perché io qui ho due, tra le tante cose che mi ha dato appunto la eh, Silvia, ho... Eh, tre testi in particolare che aprono, come dire, un fronte nuovo ancora più sperimentale. A un certo punto Silvia si prova nella costruzione di testi drammatici, che Roberto conoscerà benissimo, immagino, anzi per me è cosa nuova, li le ho letti negli ultimi dieci giorni. Il primo è solo di donna, dedicato a ah, Stamira, un personaggio storico o semistorico, insomma, c'è qualche testimonianza, medioevo, ecco, diciamo tra basso e no, medioevo, sì, 1100-1200, abbiamo qualche testimonianza storica, è eh, un personaggio che è femminile di quelli che si smarcano, come dire, ma non sono poi del resto pochi, nel medioevo stanno tipo Giovanna d'Arco, insomma, eh, dalla consueta figura femminile, inerte, rassegnata, eccetera, è quella che prende le armi, decide di guidare no, i suoi Matilde di Canossa, siamo, è una coetanea di Matilde di Canossa. Ecco, questo cosa scrive Silvia Cecchi? Scrive un testo drammatico, drammatico nel senso che c'è il personaggio, ci sono diverse voci, per le musiche di Adriano Guarnieri e poi per la rappresentazione. Um, questo è uno, l'altro è importante, ancora più interessante, anzi forse direi, forse anche perché la scrittura diventa anche più matura, è nell'alba dell'umano processo a costanza. Questo mi piacerebbe vederlo però, eh. non so se è, è stato rappresentato, questi mi sembrano libretti di sala, giusto? Ecco è nella, Chi è Costanza? Non è Costanza d'Altavilla, eh, si sì, sta mira, siamo nel, nel basso medioevo, ma Costanza è la moglie di Giulio Perticari. Io conoscevo Giulio Perticare, dell'italianista, non sapevo delle vicende della povera moglie, che all'indomani della sua morte fu accusata di tutto praticamente. Non, gli fecero, non le fecero il processo ma ci mancò poco. Allora cosa fa? Sempre per Adriano Guarnieri eh, eh, viene immaginato no, una sorta di... di, di, di, di processo. Ora non so come è avvenuta la costruzione con il testo musicale, il raccordo eccetera, però ehm, Silvia immagina una sorta di dramma in eh, quante scene, non le ho contate, sono quattro scene, sì, quattro scene, eh, in cui si quattro scene in cui si alternano versi e prosa. La prosa ovviamente quando Viene lo scontro verbale, no? E invece i versi quando c'è una sorta di aria, di canto, ecco, di più che arie, noi uno immagina le ariette del de dell'opera Buffa, no, siamo proprio davanti a dei canti anche molto belli, ehm, ed è in genere Costanza quella che tiene il filo, come dire, della lirica, Costanza accusata di tutto. E allora perché sottolineo questo, questi dieci anni di ricerca, diciamo, lirico-drammatica? Perché... Laddove Argnani individuava giustamente anche eh, nella raccolta precedente la poesia che sa calarci dentro le ansie del proprio io, eh, cosa fa eh, invece eh, Silvia? È eh, come se eh, come dire, mh, sterzasse no? dalle ansie del proprio io alle ansie dell'io di due personaggi femminili, Stamira e eh, costanza nel, nelle quali ciascuno di noi, dico di noi anche uomini, ciascuno di noi può ritrovarsi può sentire eh, vibrare un'emozione profonda eh, la persecuzione eh, l'essere vittima il sentirsi eh, accusati di, di qualsiasi cosa o il sentirsi come dire eh, messi sotto processo e la rivendicazione invece di un'identità e di una anche di una libertà, di un'autonomia Naturalmente, però, dietro questo non c'è semplicemente un filo politico femminista, no? niente di tutto ciò, c'è invece una meditazione esistenziale. Meditazione esistenziale, ovviamente, che non è che viene scoperta in questi testi, parte già da quella prima dedica, eh, scusate, prima plaquette, poesie, già lì c'è una meditazione esistenziale che qui diventa ancora più, come dire, più, am più ampia raggiunge un orizzonte diciamo più oggettivo quello appunto della rappresentazione drammatica allora per esempio c'è queste parole belle di Costanza cito a un certo punto nella, inizia il, questo libretto con il canto suo proprio diciamo all'incirca siamo nella terza sì nella terza stanza nella terza eh, strofa eh, come parlando con un assente, dice il, ehm, la didascalia, dice eh, Costanza, chiudo gli occhi, cara l'impronta del passo che è passato, i confini dell'assenza certi quanto e più del contorno della tua presenza, così diverso il nulla che precede dal nulla che succede l'esistenza, di mezzo l'esatto contorno della vita, Giulio, marito no, che è scomparso, fa che io ti dica, il vuoto ha per contenuto ora la forma pura della tua orma, forma pura della tua orma. E questo mi piace sottolinearlo perché eh, la, eh, Silvia in tutte le poesie da sempre come dire, ha una straordinaria attenzione proprio formale, linguistica, espressiva. Mi affaccio alla finestra, guardo per ore le strade larghe, il cielo di cenere, le nubi che scivolano come salme senza nome. Come mansueto il cielo d'inverno sui cortili, ovattati, sulle araldiche impennate dei cancelli. Lascia udire il fruscio ferroso delle mie foglie di gelo. Milano incanta, ondeggiata di bianco. Il bordo di terra rigonfio di neve, come un labbro che non ride. Nell'aiuola spicca l'ovario scarlatto di una rosa. Sommessa volontà di una promessa e così continua. E, e poi un canto che a un certo punto si ferma davanti a delle voci spezzate che sono le voci delle malelingue, lingue no? e, e poi riprende invece nella scena seconda con il, questo immaginario processo no? che lei spiega, l'autrice spiega nella nota alla fine del testo, immaginario processo eh, nella quale ha voluto come dire riassumere, un po', sintetizzare concisamente la vicenda della povera Costanza. Dunque questa fase centrale, diciamo non, ho, non vorrei dimenticare di citare neanche questi bei versi che Silvia mi ha portato sotto forma di fotocopie, però da tre temi con variazioni, ma è praticamente un premio letterario dove tu sei stata segnalata, sono tre temi con variazioni ma sono dei bei versi, ma da tre temi vuol dire che ci sono altri versi, hanno messo soltanto questi? Ah perfetto, va bene comunque. E c'è una tra l'altro una nota molto bella di Franco Loi, ecco tanto per dire l'attenzione no, che eh, ancora siamo nel 2004, questi, questi, eh, questi libretti da sala... I eh, libretti di sala che ho citato sono del scusate, 2003 per voce sola, 2009 nell'alba dell'umano e del 2004 è appunto eh, questi versi che furono premiati, poi un premio mh, dove in commissione sedeva anche Franco Loi. Dunque ehm, e arriviamo ora, ci avviciniamo alla strada bianca, non vorrei aver letto troppo, dai altri 5 minuti. Ma tanto le cose più importanti l'ha detto Roberto, ecco, io ero, è solo una lunga appendice la mia. Allora, ecco, allora e questa terza parte mi ha colpito come dire questa, eh, come se a un certo punto si rigenerasse, come se lascia una strada e ne prendi un'altra, però senza che le precedenti, delle precedenti sia scomparsa la memoria, tutt'altro, perché vive in questo. Cosa succede? Dal 2009, del 2009 e... Nell'alba dell'umano nel 2009 partono anche, cominciano, almeno per quello che mi trovo io così tra le mani, cominciano queste bellissime plaquette eh, curate da Vivarte. Dove coince però anche la collaborazione, ormai possiamo dire decennale, tra uh, Silvia e Oliviero. Uh, la prima è Come ti importa, sono dei versi accompagnati da una uh, bellissima tavola di uh, stampa di, di Oliviero, uh, poi nel bianco smalto che è la luce del mare, uh, qui però c'è anche Silvia Colasanti, uh, ecco, che uh, fa una... Uh, eh, sì, il testo musicale, appunto, e siamo nel 2011, poi abbiamo dei calendari, bellissimi, Sembrano calendari sembrano delle cose occasionali, ma vedrete che non sono cose occasionali, perché calendario 2017, non so se poi ci sono anche altri anni, calendario 2018, attenzione, nel 2018 le stagioni, le stagioni però sono 16 testi che, scusate qui ho preso un po' di appunti, allora, ehm, sono 16 testi sì, ehm, eh, con delle illustrazioni di Oliviero che incornicia il nome, la lettera iniziale di ciascuna stagione, quindi la P, la E eccetera eccetera. Ecco, 16 testi in cui sono contenute come dire, le caratteristiche, le qualità evidenti delle stagioni, questo è come una sorta di cammino lento, irreversibile possiamo dire, questo accostarsi è un accostarsi continuo, ineluttabile verso un discorso sempre più naturale, un recupero della naturalità, della naturalezza anche che però abbiamo visto era già nelle prime, per esempio in dediche, in alcune poesie di dediche, eh, era, si, si sentiva anche benissimo in arietta con da capo, praticamente come se la poesia di Silvia acquistasse, come dire ormai, il suo ubiconsista, ma meno di una sorta di mh, tematico, mh? È come se ormai il paesaggio con la natura, con ovviamente la natura, con il, le presenze umane rare ma significative, eh, diventassero uno scenario fondamentale, necessario, una scenografia essenziale. E quindi il discorso sulle stagioni, il discorso sulle stagioni che prosegue ancora nella strada bianca. Qui ci sono nelle stagioni però, nelle stagioni nella strada bianca abbiamo letto due testi, uno per settembre e l'altro sull'autunno, ma poi ci sono anche altre stagioni, lì sono 12 testi, quindi 12 come le stagioni. In verità le stagioni sono forse sono anche più di 12, poi qualcuno dirà ora sono diventate molto meno le stagioni, oppure cambiano le stagioni, noi fra un po' tornerà l'inverno senza passare dall'autunno. Comunque sia c'è una poesia molto bella, eh, ci sono diverse poesie belle, però una poesia molto bella che mi piacerebbe leggere. Perché è la quinta delle stagioni? Perché quello che dicevo prima, cioè il discorso, e siamo all'inizio dell'estate, c'è una bella lettera E di Oliviero e all'inizio eh, dell'estate eh, le ritorna la stagione la poetessa ritorna alla stagione ma non è che ritorna una stagione come dire astratta non è la stagione, dico con tutto il rispetto, astratta di Vivaldi no, è una stagione fatta di emozioni, di ricordi, di affetti e allora dice torno alla vecchia casa di campagna non so più da quanti anni chiusa il gelsomino che rampica sul porticato è secco, il gelo ha bruciato le radici, dietro le imposte che non chiudono sbattono i vetri alle finestre, la lampada che pende al filo nudo al clic ancora accende. Apro la madia, la tazza di terraglia bianca, riconosco al suo posto illesa, ancora lì dov'era. Chissà come ha resistito a tanta furia di abbandono, di tanta solitudine, chissà dove nasconde la bianca piccola alla ah, offesa bellissima e ehm, allora è un ritorno è un'estate che si materializza si concretizza in un ritorno ad una casa di campagna no che è possibile insomma uno preferisce tornare d'estate quando la, il caldo consente piuttosto che d'inverno magari scivolare in una pozzanghera o su una, ehm, o in un fosso gelato ehm, però si fa strada anche, o meglio si fa strada, emerge con chiarezza, eh, si fa strada, ho usato la parola strada perché richiama a una strada bianca, quello che è il tema centrale, è quello del tempo. Lo avevo già, come avevo scelto già una poesia sul tempo e c'è una poesia sul tempo che è la numero 7, io ho detto speriamo che lo scelga la numero 7, l'ho detto, <ride> e infatti ha scelto la 8 e la 9. <ride> allora è... Come dire ora, voglio dire ungarettianamente, il sentimento del tempo c'è dentro. No? Il sentimento del tempo è una bellissima raccolta di Ungaretti, ma una delle più belle del Novecento, dove c'è certamente il sentimento del tempo, ma il sentimento del tempo è vissuto attraverso le stagioni. Attraverso la natura, attraverso i cieli, anche attraverso ovviamente quello che resta di Roma, quello molto romana, piena di Roma nel sentimento del tempo di Ungaretti. Ecco, e qui voglio leggere questa poesia, se non so se avevi già pensato di leggerla ma... Ecco, ehm, perché in questa poesia questo sentimento eh, si, ehm, diventa nitido, diventa evidente, eh, si eh, scalda praticamente ehm, di, una, eh, di una cordialità, di una giovialità, ma anche di una speranza. È come se eh, l'io poetico, diciamo così, l'io poetico, ehm, non eh, guardasse con diffidenza, con paura al trascorrere il tempo, ma lo amasse sentisse quanto sia necessario per noi, un atteggiamento probabilmente anche molto pavesiano da dialoghi con l'Eucò, quando Pavese in diversi dialoghi dice, parlando quando gli uomini si confrontano con gli dèi, dicono eh, eh, gli uomini, o anche diciamo, se gli dei dicono no, ma la, la superiorità degli uomini rispetto agli dèi è che gli uomini sanno cos'è il tempo e gli dèi non lo sanno. La leggo. Ho visto il tempo nello scivolare dell'ombra lungo il muro assolato nella distanza esatta tra lampione e scalino di pietra su per il vicolo del vecchio borgo così intatta dopo anni che non so contare l'ho visto infierire sulle povere cose nel moto triste e cieco delle onde nel tremare dell'erba quando sente arrivare la sera nell'ultimo raggio di sole che dura per poco ancora, sulla cima dell'olmo, poi dispare anch'esso, e tutto lascia la sera. Ho visto il tempo nel tuo volto, sul letto d'ospedale, farmi male, e poi il lento suo farsi puro sentimento. Ecco... Um, Ecco, il tempo che trascorre negli oggetti naturali e poi trascorre nei volti, qui siamo davanti forse anche a un episodio, come dire, drammatico, e, e che raccoglie però, come dire, il senso della nostra esistenza. Um, chiudo, anzi vado alla conclusione rapidamente, il cammino che noi abbiamo intrapreso dalle poesie che avevano questo verso lungo, eh, abbracciante, no? che accogliente, abbracciante. Qui invece diventa un verso sempre più, non so se io nella mia lettura sono riuscito a renderlo più spezzato, più franto, ma anche molto maturo. E comunque quello che sento sempre, eh, come dire e che già in questi versi, è la straordinaria attenzione eh, alla musicalità, alla forza fonetica delle parole e anche semantica naturalmente, alla scelta precisa delle parole. Penso ora sarà insomma, anche un po' inutile dirlo, ma siamo davanti a una potenza assolutamente matura e io le eh, auguro ora, una raccolta capace in qualche modo di, come dire, di prendere insieme tutte queste varie placchette che qui prendendole in mano si disperdono no? e, e, e presentarci come dire, un frutto veramente interessante. Ecco, Grazie della vostra attenzione. Ecco, adesso è il momento, grazie, grazie al professor Ritrovato, di vedere i nostri autori, come hanno eh, sentito questa vivisezione che gli è stata fatta e vediamo quali sono le loro reazioni. Prego, Oliviero Gessaroli, il nostro artista. Posso dire che sicuramente avremmo avuto qui, se fosse stato possibile, un altro grande intellettuale del Novecento, Livio Sichirolo, del quale ricordo grandi battaglie per conservare le strade bianche delle nostre terre no che quindi voleva dire che avevano un valore che per fortuna oggi abbiamo visto ancora salvato prego bello, ho conosciuto molto bene Niente, buonasera a tutti e naturalmente come autore dei, di questi dipinti che fanno parte di questa placchette eh, di questo libro placchette e anche come eh, direttore della rivista Vivarte, Urbino Vivarte, molti la conoscono anche come Urbino Vivarte, innanzitutto voglio ringraziare il magnifico rettore Vilberto eh, Stocchi per questo momento culturale dedicato appunto alla nostra opera. E un ringraziamento naturalmente anche a Salvatore Ritrovato e a Roberto Rossi per eh, la parte critica e per, anche per, soprattutto anche per le belle parole che ci hanno rivolto anche per il nostro lavoro. Eh, allora innanzitutto io non sono uno che parlo tanto e eh, non amo molto parlare di me e delle, delle mie cose, però quello che mi preme ricordare è l'amicizia che c'è tra Silvia eh, perché dura da tanto tempo e da parecchi anni. Volevo ricordare appunto che eh, appunto nel nostro incontro nel 2007, eh, proprio quando nasce la rivista Vivarte, con Silvia, che incontrai per mezzo anche di amici comuni, mi chiesi un, eh, un contributo scritto per la rivista e eh, pubblicavano il secondo numero della rivista alla fine dell'anno, un suo eh, pensiero, un suo, suo coso sulla poesia. Tre punti, mi ricordo benissimo, tre punti, tre punti, con, eh, sono delle riflessioni soprattutto, adesso Le rileggendo in, in questi giorni, in questo articolo, sono delle riflessioni sulla poesia e in, eh, eh, proprio in questa occasione abbiamo anche pubblicato tre poesie sue. Poi la collaborazione con eh, Silvia è continua, con eh, Vivarte ma poi in seguito anche con le placchette di, di, di, delle, delle, dei quaderni di Vivarte. E Quello che mi preme ricordare soprattutto eh, è la placchetta, quella che ha ricordato appunto eh, nella, nel bianco smalto che ha la luce del mare. Ecco, questa qui è una placchetta che proprio eh, eh, unisce la rivista Vivarte, perché la rivista Vivarte... E parla e, e, e si occupa di arte, letteratura, musica e anche scienza e con questa plachetta che è una plachetta a tre mani e dentro c'è stata pubblicata una, una poesia di Silvia con un breve scritto, e una, opera, una mia opera ma anche un'opera musicale della Silvia Colassanti che è una, che è una compositrice, una giovane compositrice. Per cui, ecco, queste, tre, eh, e queste tre mani, diciamo, hanno fuso in un modo o in un altro quello che vuole essere anche la rivista di l'arte, proprio fondere, diciamo, tre pensieri, tre modi di, di, di vivere, tre modi di, di, di, di, di, guardare, il paese, di, di guardare un pochettino eh, il nostro, il nostro, la nostra vita, diciamo. Per cui, con, eh, con eh, l'atmosfera di queste tre opere, eh, proprio... E anche con e soprattutto nel, nel modo anche di. di eh, che perché l'uomo è, è fantasioso, per cui se appunto non c'è la fantasia in noi, non, non ci può essere delle opere che, per cui le, la fantasia appunto eh, unisce l'arte, la musica, il, cioè fa, fa crescere queste. Allora, ritornando a noi, ecco, volevo dire a Silvia che la ringrazio moltissimo di questo, di questo modo di lavorare anche insieme, proprio per, perché è fatto, ci ha dato una, un contributo per far crescere la rivista, per far crescere anche i quaderni di Vivarte, per cui ecco io mi fermo qui nel ringraziare veramente a Silvia e anche a tutti voi presenti. Grazie. Ecco, Dino Buzzati quando gli dicevano che faceva il pittore per hobby lui rispondeva no, la pittura è il mio mestiere, io faccio il giornalista per hobby, è un hobby che mi dà da vivere però, e quindi forse per Oliviero Gessaroli è così, il suo mestiere è la pittura e l'università è l'hobby che gli dà da vivere. Vediamo se anche per <ride> Silvia Cecchi è così, se il suo mestiere è la poesia oppure altro. Prego Silvia Cecchi. Allora io ringrazio tutti, eh, ringrazio il magnifico rettore per aver accolto questa proposta che abbiamo improvvisato con Oliviero, ringrazio l'amico eh, che stimo per le sue qualità umane, per la sua finezza intellettuale e culturale, Roberto Rossi che questa sera ha dato veramente una delle cose più, più grandi che potesse dare per il nostro lavoro che poi conosce sì, da qualche mese, insomma, ma insomma da poco. Ringrazio il professor Ritrovato, l'amico ormai, abbiamo deciso di darci del tuo, perché mi ha fatto scoprire cose di me che non conoscevo. <ride> Quindi lo ringrazio moltissimo, anche perché la nostra amicizia è recentissima, una piccola nota tecnica, ogni anno è uscito qualcosa, per cui alcune lacune sono dovute proprio alla, alla non volontà di riempirlo di cose, naturalmente il ricercare continua. E allora sono immensamente grata a Oliviero De Saroni eh, per la qualità della sua arte, che ritengo molto alta e che io ho scoperto eh, io gradualmente. Perché è un uomo riservato, riottoso, schivo. E quando ho visto però le sue opere, diciamo le, i suoi dipinti, le pitture, che poi possono essere a cera, ad acquerello, a varie tecniche, è veramente mozza il fiato. L'impatto diretto, il colpo d'occhio con queste immagini è veramente bellissimo, conoscevo la raffinatissima grafica, ma non aveva la presa su di me che hanno queste ultime opere, che poi hanno delle ascendenze, come ho scoperto, ospite a casa sua, un giorno in cui mi ha mostrato, diciamo così, la genealogia della sua attuale scrittura. E... Poco riesco a dire perché faccio appunto un altro mestiere dove parlo molto, di me non so parlare molto, parlo molto poco e penso che non si debba parlare molto perché chi parla molto di sé vuol dire che non è riuscito a fare dell'oggetto comunicativo in questo caso diciamo poetico, tra virgolette, se la parola non è alta non è riuscito a fare l'oggetto che condensa la volontà di comunicare qualche cosa Inutilmente correggerei questo difetto con delle parole esterne che, ripeto, non rimedierebbero a, questo, eh, a, questo, eh, a questa lacuna. Dunque, eh, leggerei qualcosa, uno o due poesie, le altre sono state lette. Mi sono accorta in questo... Eh, in questa carrellata, diciamo così, in questo eh, ripercorso fatto dal professor Rit Ritrovato, mi sono accorta che eh, eh, la mia onda lirica è, è, è sempre stata eccessiva e la mia lotta è stata sempre quella di asciugarla probabilmente l'accorciamento la, eh, del verso è stata una delle strategie involontarie o consapevoli forse, se non mi ricordo bene, e comunque una delle strategie di rasciugamento del verso per essenzializzare anche il pensiero. Eh, ricordo che un, uno scrupolo simile se l'era posto anche Oliviero, eh, anche, eh, che, scusa, Oliviero eh, nella mente, eh, anche, anche Guarnieri, Adriano Guarnieri mi chiese un testo asciutto perché essendo lui iperlirico mi chiese dei versi brevi perché aveva bisogno di un recupero classicistico dall'espressionismo che era nella sua vocazione. Ognuno di noi ha una indole che lo porta naturalmente a, eh, a una tipo di espressione quando ha bisogno di correggere il tiro vuol dire che vuole essenzializzare anche la ricerca eh, interiore ed estetica in un certo senso eh, io mh, scrivo scrivo da quando sono piccola scrivo mh, perché c'è del pensiero nella, nella, nella mia scrittura per me eh, diciamo le, una visione del mondo che la mia personale visione del mondo che quanto ciascuno di noi cerca di darsi, perché il senso della vita è nella visione del mondo che riusciamo a darci, passa attraverso il pensiero poetico. Poi passa anche molto attraverso la mia professione, che io amo immensamente. Quindi il gioco dei mestieri non la vorrei rievocare, perché mi sembrerebbe nel mio caso meno serio. Io amo, sono appassionata del mio lavoro e il mio lavoro mi ha aiutato molto ad una visione del mondo. Però la mia natura mi porta a cercarla nella poesia, perché nella poesia c'è un accesso e un contatto con il profondo di noi, così sintetico, così immediato, così intuitivo, eh, che probabilmente in altre eh, attività della vita eh, non raggiungerei allo stesso modo, non so dirlo altrimenti. E mi è venuto in mente, anche perché Olivia ha ricordato un interventino di, di poetica, chiamiamola così, pubblicata sulla rivista Vivarte, in cui citavo, tra l'altro, perché il tema era, se è possibile, la poesia al femminile, questo era un po' il tema, citavo un argomento, un passo sempre meraviglioso di saint exupéry il quale eh, ravvisava nell'arte nel, nell soprattutto nella poesia, nello scrivere, nella poesia, una qualità che lui giudicava seria, ma al tempo stesso molto gaia. E cioè quella di collegarsi, di comunicare con gli altri. E poi aggiungere di essere responsabili per il mondo, per le cose del mondo e per le persone. Posso dire, se riconosco un itinerario all'interno di me, che il mio itinerario mi porta sempre di più ad una responsabilità verso l'altro. Ha ragione quello che ha detto Roberto, senza l'altro non scriverei. Lo sapeva Saint-Exupéry quando diceva quella piccola cosa, ma veramente folgorante, che ha scritto. Forse se esiste un femminile in poesia, questo è il femminile. Sappiamo che il femminile è relazione, è un fare per, vivere per, e questa è la proiezione, il conatus, diciamo, che eh, avverto in me stessa quando scrivo che l'abbia realizzato o meno. Ringrazio, naturalmente, Oliviero di questa collaborazione, intanto perché per collaborare su un fronte così delicato occorrono anche delle qualità personali, umane, speciali. Non può durare una relazione se non ci sono anche qualità comunicative nella vita ordinaria, non soltanto nel lavoro. Eh, che eh, consentano la prosecuzione del lavorare. È un ricercare, eh, il suo e il mio, è un, è un tentare di darci eh, leggeri suggerimenti, stimoli. Ho imparato da Oliviero, anche recentemente, mh, osservando i suoi modi di lavorare, come anche un testo possa nascere attraverso una stratificazione, come nascono i suoi quadri. E quindi non preoccuparsi subito che quel momento sorgivo che, quel momento intuitivo che fa sì che si decida di scrivere una poesia quella poesia diventi testo cioè il testo può passare attraverso delle velature successive e il suo fare pittorico ha molto insegnato al mio fare eh, poetico in senso etimologico non voglio usare una parola che sento per me troppo alta e allora adesso leggo e chiudo allora, leggo ciò che non è stato letto. Accade quando osservo il mare lungamente e avanzo con lo sguardo sempre più allargo, palmo a palmo fin verso l'orizzonte, da un certo punto in poi sento il beep che si fa sempre più fioco, rado, finché perdo il segnale di me. A poco a poco allora mi sospingo più in ancora, finché non ho più segni della mia presenza. E già sono l'altro dopo me e tutto intorno resta uguale. Credevi un giorno che dove sei passata restasse un segno, forse, sulla strada, che degli anni consumati a soffiare con furia sulla brace sarebbe rimasta traccia, chissà, nella pupilla di un Dio, che del tuo respiro, rantolo e premizia, qualcosa restasse? un suono fioco nella memoria delle notti, flebile come il canto dei grilli nella landa su cui posa la luna. Ma la notte smemorata è anche la strada. e Dio, così mi hai detto, ed eri tu, proprio tu mio padre. Avevi la stessa voce di questo tardo giorno di dicembre, dell'aria tutto intorno sentivo il peso caldo della tua mano sulla mia ma la voce era così dolce o oh sì tanto più dolce delle parole del nulla che io seguii questa non l'altra infinità grazie Allora intanto io vi ringrazio, vi ringrazio e quando ho detto quelle poche parole introduttive tutti voi sapete che io sono un biochimico e quindi quando la prima volta ho incontrato sia Silvia che Oliviero ho subito pensato ad individuare qualcuno che potesse intervenire poi c'è stata questa bellissima sorpresa di Rossi quindi bravissimo e ho detto due cose ho detto sicuramente saremo stimolati perché avevo colto due perle e queste due perle sono emerse davvero in maniera molto attenta, sottolineata da chi può fare un'analisi. Però adesso ascoltando Silvia mi è tornato in mente quando, giovane biochimico, il rettore Carlo Bo. Eh, io in un qualche modo avevo anche questo impegno quando il rettore Carlo Bo veniva in Urbino di prelevare il sangue per fare poi le analisi all'ospedale e quindi poi il pomeriggio portavo questi risultati. Allora Carlo Bo non aveva le segretarie, aveva un bidello, i professori che volevano incontrarlo arrivavano in questa sala di aspetto e io in questa sala di aspetto eh, mi trovo con Umberto Piersanti con Urbento Pienzanti, che conoscevo così di vista, anche perché io ero frequentemente negli Stati Uniti, preso dalle mie ricerche, e Umberto mi fa, tu cosa fai? Infatti io sono un biochimico, sai, gli esperimenti, in laboratorio, e io gli dico, sapevo uh, che fosse, tu cosa, cosa fai? Dice, sono un poeta. Ho fatto, ah, straordinario, perché la poesia è un'espressione dell'anima. E mi è venuta spontanea, poi ovviamente è cresciuta la consapevolezza, ed è vero, e mi ricollego a quello che diceva Silvia, cioè io credo davvero che sia un'espressione dell'anima, e eh, un po' de della nostra essenza, del nostro essere, poi c'è in mezzo a tutta la nostra fragilità a comprendere la profondità di questa essenza, di questo nostro spirito, di questa anima, chiamiamola come, come magari riusciamo meglio a collocarla, allora, davvero sono espressioni alte, come sono espressioni alte quella eh, artistica, no? proprio del, della pittura. E chiaramente io non sono né un poeta né un pittore, però c'è una cosa che mi colpisce, mi colpisce la bellezza. E la bellezza realmente, come dire, è un, eh, è un qualcosa che magari può cogliere direttamente anche se uno non è un esperto di qualcosa. E devo dire una cosa che mi ha colpito, ritornando un attimo a quello che diceva Silvia, che è magistrato, il procuratore della Corte d'Appello. Nell'incontro nell dell'anno dell dell dell accademico, lui ha usato un'espressione che mi ha colpito molto. Dice io auspicherei molto nella bellezza della giustizia. Cioè la bellezza è qualcosa, è un tratto davvero distintivo che... Ci eleva e eh, allora chiudo perché quest'anno voi sapete che sono i 500 anni di Raffaello e non abbiamo potuto organizzare tutto quello che si desiderava fare ma continueremo nel prossimo anno però sicuramente Raffaello ha espresso ai livelli più alti la bellezza quindi grazie davvero per questo vostro contributo. A questo punto a me non resta che interpretare penso, il sentimento di tutti ringraziando gli autori, eh, i nostri ospiti, i critici che ci hanno davvero fatto passare un pomeriggio pieno di forti sensazioni che sono sicuro rimarranno ma rimarranno soprattutto se potremo avere per noi una copia di de, questa placchette che quindi potrete ritirare qui alla fine di questa giornata di cui vi ringraziamo. Grazie a tutti.